Grazie Presidente, eh, ho ascoltato eh, l'intervento del consigliere Bordoni, capisco il gioco delle opposizioni, insomma, anche se poi diciamo, recitano un pochino a soggetto, no? inizio consigliatura era non fate mai delibere, adesso fate troppe delibere o le modificate troppo, eh, quando è necessario si interviene sulla normativa per migliorarla e sicuramente le condizioni hanno richiesto una modifica in tal senso. Quindi benvenga la proposta di giunta di modifica della festa della Befana e anche un miglioramento in merito alle sanzioni se queste preservano la qualità di chi esercita, che penso che vada a vantaggio del vero operatore. No? Eh, ora, sulla festa della Befana, eh, chiunque è stato in piazza negli ultimi anni ha potuto vedere che eh, a fronte di una prima festa, del, del primo espletamento del bando, eh, piuttosto decoroso e eh, rispettoso delle normative, eh, via via e dico io a causa delle eh, obbligatorie e necessarie prescrizioni di safety and security, nelle quali sono ricadute tutte le eh, feste di questo tipo sul territorio nazionale, i costi eh, evidentemente per gli operatori sono lievitati e quindi gli operatori stessi non hanno più in alcuni casi come ad esempio i famosi presepiari, ritenuto eh, che eh, vi fosse un vantaggio nel poter proseguire la festa e così abbiamo assistito a una seconda edizione sottotono. E, e poi diciamo, lo scorso anno sono successe purtroppo delle, delle cose molto gravi sulle quali credo stia indagando ancora la procura in merito a violazioni di sicurezza e, e qui si è intervenuti, ma questo è un altro discorso. Noi parliamo di svuotamento della piazza, di operatori ridotti alla metà eh, o meno di quelli del bando iniziale. E quindi giustamente Roma Capitale deve, che vuole preservare questa festa tradizionale, questa festa importante, deve intervenire eh, direttamente per eh, organizzare, eh, magari è connubio con la festa di Roma appunto, un'iniziativa che sia degna di una festa che ha una tradizione. Eh, lunghissima e che è conosciuta in ambito internazionale. Questo chiede questa delibera, non vi è nulla di straordinario, non vi è nulla di non comprensibile e penso che eh, se ne possa apprezzare insomma, la semplicità senza appunto, eh, richiamare chissà quali scandali o problematiche eh, dovute all'amministrazione, ma piuttosto che invece a, a delle prescrizioni di sicurezza che sono necessarie. Grazie Presidente.